Qui, in Russia, ci sono tante energie spirituali nascoste. Chissà che Dio non voglia usare tutta questa ricchezza per far rivivere il deserto dell'Occidente. Don Stefano Alberto nato a Biela nel 1959. Ha compiuto studi di giurisprudenza a Torino, di filosofia e teologia a Roma e alla Cattolica Università di Eichstadt, Germania. Ha conseguito il dottorato in teologia, sacerdote cattolico. Dal 1990 appartiene alla Fraternità dei Missionari di San Carlo Borromeo. Dal 1992 è docente di introduzione alla teologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Amico e collaboratore di Luigi Giussani, che è stato il fondatore del Movimento Cristiano Comunione e Liberazione, membro del Consiglio Nazionale del Movimento. Insieme a Luigi Giussani, Javier Prades ha scritto il libro Generale tracce nella storia del mondo, nuove tracce di esperienza cristiana, nel 1998. Buongiorno signor Alberto. Lei è venuto in Siberia per presentare il libro di Giussani e il senso religioso. Se capisco bene, la figura di Giussani è molto importante per lei e per il vostro movimento cattolico, perché lui ha lavorato tanto con i giovani che avevano perso la religiosità. Lei continua il suo lavoro, insegna in una università e comunica anche con i giovani che sono sotto l'influenza del mondo moderno, non sono credenti. Lei sente un ribello dalla loro parte, la mancanza della fede, lo scetticismo, forse anche aggressività? Lo scetticismo e l'aggressività non sono le caratteristiche fondamentali dei giovani. Ci possono essere molto scetticismo, ci può essere molta aggressività, ma questa è la scoperta più bella eh, che io ho fatto eh, insieme, vivendo insieme a Don Giussani. Qualunque giovane, anche il più aggressivo, se trova una proposta interessante per la vita è difficile che non reagisca positivamente, perché un giovane è un uomo e come ci insegna Don Giussani, ogni uomo ha un cuore, che non vuol dire sentimento e basta, vuol dire una struttura oggettiva, esigenze ed evidenze, esigenza di bellezza, esigenza di verità, esigenza di felicità, questo è il vero volto di ogni uomo, questo è il vero volto di ogni giovane, è vero che il cuore può restare soffocato da brutte esperienze, dagli slogan della pubblicità, dalla ideologia del successo, soffocato ma mai distrutto, a volte basta così poco, un innamoramento vero o un grande dolore, o l'imbattersi in una persona grande, vera, e il cuore riparte. Io condivido la grande fiducia che Don Giussani ha sempre avuto per i giovani. Se c'è qualcosa da dire è che non tanta gente vuole coinvolgersi veramente con loro. Sono pochi i veri educatori oggi. Cosa le dice ad un giovane polizia che polizia vuole avere più soldi, più polizia sesso, polizia più polizia macchine, polizia più viaggi? Quando lui chiede se Dio può dargli, dargli tutto questo? Beh, innanzitutto io ribalterei la questione. È vero che il cristianesimo è stato presentato viene presentato innanzitutto come una morale, eh, Cristo come un nemico eh, dei veri desideri dell'uomo. Ma questa è una caricatura del cristianesimo. Se eh, guardiamo come è cominciato tutto, innanzitutto è stato un incontro umano. Andrea e Giovanni hanno incontrato... Un uomo, non un libro delle idee, un uomo, un giovane uomo. La prima domanda, la domanda con cui inizia il cristianesimo, che cosa cerchi? Cristo fa a ciascun uomo questa domanda, anzi ne fa una ancora più profonda. Che cosa serve guadagnare tutto? L'elenco fatto prima, la macchina, il sesso, i soldi, il potere. Che cosa serve guadagnare tutto se poi perdi te stesso? Ma tu cosa dai in cambio di te stesso? Non c'è nessun uomo che ha fatto una domanda così a un altro uomo. Neanche un padre e una madre, quando vogliono bene ai loro figli, si intende. Perciò la vera, la vera domanda è, ma sei... Sei convinto, ti sei accorto che non c'è nessuno prezioso come te? Ecco, che cosa dai in cambio di te stesso? Questa è la sorpresa del cristianesimo quando è eh, un incontro vero. Per me è stato incontrare persone così che hanno reso viva questa domanda, questo interesse alla mia felicità. In ogni caso, no a caricatura del cristianesimo. Il cristianesimo è l'incontro con Cristo, è la vita con Cristo. Giovanni e Andrea sono stati molto fortunati perché loro hanno incontrato Dio. E noi invece incontriamo delle persone, dei sacerdoti con i loro difetti. E quindi perché noi dobbiamo credere? Ma Gesù non aveva scritto Dio. Giovanni e Andrea hanno incontrato un uomo, sicuramente un uomo eccezionale, ma un uomo. Gli hanno potuto domandare dove abiti e lui ha risposto venite e vedete. Sono stati a cena con lui, hanno mangiato e bevuto con lui. Vale a dire, il grande inconveniente, lo dico tra virgolette, è che Dio è diventato uno di noi, ha scelto questo metodo per farsi conoscere attraverso l'umano e ha detto io resto sempre con voi attraverso quelli che io ho scelto ci mette dopo la resurrezione 40 giorni per far capire agli apostoli a quegli uomini pieni di peccati di difetti guardate che il mio corpo risorto si identifica con la vostra unità, la mia presenza nel mondo è attraverso questa umanità cambiata che è la Chiesa. Questo metodo può scandalizzare come Dio che è perfetto, che è onnipotente, ha bisogno degli uomini, peccatori, pieni di limiti. Ma questo metodo, se ci pensiamo un attimo, è quello che favorisce al massimo la libertà dell'uomo. Tu cosa cerchi veramente? Se cerchi una perfezione morale nella Chiesa non troverai niente. Se cerchi la vita di Cristo dentro alla fragilità della carne, dell'esistenza umana, questa vita uno la trova, non solo la trova, può anche viverla trova la strada per viverla, il mondo si scandalizza di questo, quando la chiesa dice Siamo, sono piena di peccatori, ma io chiesa sono la sposa di Cristo, è un metodo straordinario, il vero scandalo è che Dio vuole essere proprio così vicino a ciascuno di noi, così vicino come due amici che parlano a una tavola. È questa presenza così vicina che, che fa scandalo al potere, ma che rappresenta una possibilità sempre, soprattutto per i più poveri, i più peccatori, i più fragili. Perché Dio non aveva reso più evidente la sua presenza? Perché nel mondo ci sono così tante religioni, anche ateismo, e ognuno pretende di avere ragione. Non è chiaro chi lo ha davvero. Abbiamo una, uno strumento molto importante, è il nostro cuore. È il nostro cuore che può riconoscere ciò che è veramente vero. Don Giussani quando insegnava andava alla lavagna e faceva un, uno schizzo che è diventato famoso, tracciava una linea in basso, eh, lo sviluppo della storia, poi tantissime frecce che partivano dallo svolgersi della storia verso una X misteriosa, Queste Frecce sono, diceva lui, le infinite religioni come tentativi nobili, commoventi per raggiungere Dio. Lui ha sempre detto teoricamente e praticamente ciascun uomo può costruirsi la sua religione, il suo tentativo di arrivare in qualche modo a sfiorare, a toccare, il mistero poi in mezzo a queste frecce però una freccia che dal mistero entra nella storia questa è la grande differenza del cristianesimo in questo senso il cristianesimo non è una religione ma è il rendersi visibile di Dio in mezzo agli uomini è il Dio con noi se Dio avesse voluto farsi conoscere al mondo subito a tutti, poteva nascere a Roma o ad Atene. Ha scelto uno dei paesi più sperduti di una delle più sperdute regioni dell'impero romano. Dal punto di vista del marketing, secondo le regole attuali, un disastro. Meno male che Dio non ragiona come il marketing. Ha scelto un metodo lentissimo. Ma affascinante un incontro da uomo a uomo ci vogliono secoli perché il cristianesimo invada l'europa raggiunge un nuovo paese e sparisce in un altro sembra tutto così lento sembra tutto così povero in realtà se guardiamo bene se guardiamo anche la nostra esperienza il cristianesimo inizia sempre. Non è mai una questione di numeri, è una questione di inizio, che questo incontro possa accadere oggi, come, quando, dove Dio vuole. Cosa lei pensa? Che futuro avrà la Chiesa? Sarà in maggioranza come nel Medioevo oppure in minoranza come nei primi secoli del cristianesimo? Non sono Dio, non posso prevederlo. Guardando tanti segnali storici, guardando lo sviluppo della cultura e della politica, è più facile pensare a una piccola minoranza, a un piccolo gregge. D'altra parte Gesù, nel Vangelo di Luca ha una domanda tremenda, quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Questa domanda è la domanda più seria che Cristo fa a ciascuno di noi, insieme a quella che abbiamo ricordato prima, ma tu, ma io, cosa diamo in cambio di noi stessi? che è come chiedere, ma ti vuoi veramente bene, vuoi veramente bene alla tua vita. Poi possono esserci tante sorprese, io per esempio non posso non vedere come qui in Russia ci sono tante energie spirituali nascoste, se posso usare un'immagine come un enorme lago di acqua fresca, sotterraneo. Chissà che Dio non voglia usare tutta questa ricchezza per far rivivere il deserto dell'Occidente. Ma sono cose che superano il nostro pensiero. La realtà è che si può vedere, se si è un po' attenti, l'azione dello Spirito ogni giorno dappertutto che cosa c'è di più nella Russia moderna? la Russia di Dostoevsky e Tolstoi oppure la Russia del consumo con culto di denaro e delle cose? è difficile rispondere a questa domanda io direi ci sono tutte e due così come sempre nell'uomo l'uomo è questo impasto di bene e di male di grandi ideali e di grandi bassezze Dostoevsky ci ha insegnato a guardare l'uomo così io vedo però ecco la differenza con l'uomo occidentale ancora una freschezza, una forza il senso di una grandezza mi colpisce tantissimo l'amore alla Russia dei russi l'amore alla terra l'amore alla cultura Certo, tutto questo può degradare in nazionalismo, in chiusura, ma ripeto, c'è un'energia che può aiutare soprattutto l'Europa. In questo senso io capisco meglio oggi quello che Don Giussani ci ha sempre detto, con grande convinzione. Eh, ricordatevi che noi abbiamo bisogno della Russia, della sua fede della sua cultura, per essere pienamente noi stessi. Non ha indicato eh, nessun progetto, ma è sempre stato molto deciso nel dire bisogna imparare da loro e l'unica strada per imparare è un'amicizia che cresce. Come le risponde sì, alla non non domanda non non non di Ivan Ramazzo? Perché Dio permette di soffrire all'innocente? Nell'unica risposta possibile, non gli direi nessuna parola, l'unica risposta a questa terribile domanda è suo figlio in croce. Al di fuori di questo dolore che è il più innocente di tutti c'è la disperazione, ma guardando quest'uomo senza peccato che muore per tutti, non dico si capisce, ma incomincia a intravedersi perché anche gli innocenti sono chiamati a salire sulla croce. La risposta che non possiamo che dire sussurrando è per il mio è il tuo peccato quindi la domanda ritorna su di me sul mio bisogno di essere salvato e su quella croce su cui il dolore più innocente continua a salvare me e il mondo credo che ogni altra risposta sia non solo insufficiente ma una presa in giro Grazie